canale bentornati in questo nuovo video oggi vi faccio un video molto particolare che mi sta piacendo tantissimo guardare in queste ottime settimane, ma prima di iniziare mi volevo scusare per la mia uh, tra virgolette assenza, siccome non sono mai mancato su Instagram, addirittura ho cambiato il feed ma comunque sono mancato anche sul mio canale perché appunto la Apple ha deciso fare un nuovo aggiornamento all'iMac che ha installato appunto questo sistema iOS Sierra che non supporta eh, che non supportava fino a poco tempo fa eh, e ancora oggi non supporta, però supporterà con i, i prossimi aggiornamenti il programma che utilizzo per registrare lo schermo della Canon Volevo registrare tantissimi video, come ad esempio come film video di video che era il programma, ma ovviamente non a uh, il programma principale con cui io metto a fuoco, mi era impossibile appunto registrarvi quella determinata clip, ma sappiate che ho già registrato il video e ho registrato il clip, però ovviamente devo aspettare che in questo programma vi torni di nuovo disponibili per appunto completare il video al 100%. Oggi vi faccio il video su come fare il Musical.ly, non so come si pronuncia il termine di questa applicazione perché non è indicata la quantità sulle sillabe, però comunque... Uh, musical si dovrebbe pronunciare in inglese e appunto un'applicazione per creare dei filmati musicali di 15 secondi con il vostro telefono e ci sono varie classifiche appunto per, uh, per vedere quali sono i musicali più popolari, varie canzoni tra cui scegliere e oggi appunto farò questa guida per chi uh, è nuovo in questa applicazione, non la sa utilizzare, l'ha appena scaricata e magari non sa come fare, non sa come aggiustare uh, alcune cose. E intanto uh, per farci due risate volevo farvi vedere lo strumento che ho utilizzato oggi per mettere a fuoco il mio video. L'ho comprato in un un set fotografico di uh, backdrop stand però appunto lo sto utilizzando per mettere a fuoco quindi mi è tornato utile e appunto io vi, vi lascio il video che vedete lo schermo del mio telefono qui perché mi dà fastidio quando il telefono, avvicinano il telefono davanti alla telecamera perché magari si vedono i riflessi della camera, della softbox e di tantissime altre cose quindi preferisco mettermi lo schermo del telefono qui anche facendo più lavoro ma voglio che si, si capisca al, al più possibile vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un altro video e intanto spero che questo video vi, vi piaccia ciao ragazzi! Allora ora state vedendo lo schermo del mio telefono qui, a volte è lo sguardo perché appunto ho messo il mio telefono al PC, come ci dicevo nell'altro video su trucchi di YouTube per appunto farvi vedere meglio il tutto. Allora, uh, allora ragazzi, uh, il mio usignore dicevo nella seconda icona del mio telefono, e appunto uh, quando la clicco ora l'avevo già aperta però comunque uh, la mom vi dà i post in evidenza e le novità principali che hanno avuto tantissimi, like come ad esempio questo qui ha avuto uh, 400.000 like poi vi è uh, la scheda delle persone che seguite, quindi vi fa vedere tutti i post dei, dei vostri amici dei, delle persone che seguite in generale e poi appunto per te, quindi tutte le novità uh, che sono state fatte a seconda delle canzoni che magari uh, avrete appunto ascoltato uh, qualche tempo prima, oppure avete fatto qualche musica lì sulla stessa canzone, quindi in base Consigli, eh, vi consiglia appunto in base alle vostre ricerche. Scusate eh, il gioco di parole, praticamente qui vi, vi fa vedere l'hashtag principale della giornata o cose del genere. Quindi, eh, quando appunto uscì la canzone di Pinapple, Apple Pen, l'hashtag era quello. Eh, Cliccando su popolari vi farà vedere sempre i musicali che sono stati popolari Ad esempio questo che ha avuto 2 milioni di like Poi viene la classifica di users italiani Quindi gli users sono gli utenti che utilizzano questo termine social Quindi Bianca Zanero, Marco cellucci eccetera E poi appunto abbiamo un global Quindi appunto tutti gli utenti globali di musica più cliccati, quindi i più popolari e eh, solitamente li incontrerete già prima eh, nella home di Musical.ly poi vi è la classifica dei brani che solitamente utilizzo anche per scaricare nuova musica siccome magari eh, qui ci sono canzoni veramente veramente popolari quindi è impossibile che non abbiate sentito questa canzone almeno già una volta e praticamente cliccando qui vi dà l'opzione di, di fare un, un nuovo musicaly. e poi che per ultimo appunto abbiamo eh, ora si è bloccato anche l'iphone poi abbiamo uh, momenti in diretta, quindi tutti quei musicali che sono stati registrati poco tempo fa oppure pochi minuti uh, pochi minuti prima, ovviamente qui abbiamo tutti gli hashtag uh, di tendenza, quindi vi di utilizzarli, vi consiglio di utilizzarli uh, nei vostri musicali per renderli più popolari, più visibili agli altri, se avete comunque uh, un profilo musicale più piccolo e volete crescere. E poi appunto qui abbiamo tutte le notifiche, quindi dei vostri like uh, e delle persone che magari uh, musicali di consiglia di seguire tramite i vostri amici, i vostri contatti telefonici eccetera eccetera io per ora ho caricato solo in perché appunto ho cancellato il profilo che avevo prima perché non mi ricordavo più la password, nel momento del reset appunto ho deciso di uh, aprire un nuovo profilo per condividerlo anche con voi, non tenerlo solo privato per questo appunto mi chiamo pioggia la Pasquale vi esibito se qualcuno è interessato a seguire parlando appunto della funzione tecnica di musical.ly quello che dobbiamo fare è uh, semplicemente andare in popolari ora popolari ora però nel lato dei, dei brani appunto e vedete tutti i brani più popolari in questo caso cliccherò Scarso Beautiful di Alessia Cara e non dovete fare altro che cliccare su pubblica video uh, e vi dirà appunto l'opzione di pubblicare uh, di riprendere un video per poi pubblicarlo. Ora starete vedendo la mia faccia quindi mi metto frontalmente proprio le brutte scene e uh, appunto ora vedremo insieme come creare un musical La modalità che scelgo è veloce perché vi permette appunto di scegliere uh, di scegliere questa modalità in modo che avete il testo più più lentamente quindi non dovrete uh, sapere le parole a memoria ma potete dare anche più lentamente l'effetto migliore secondo me e poi appunto ci sono altre modalità come epico uh, lento, normale quella lì appunto della musica, secondo il ritmo della musica uh, veloce che mi sembra la modalità è avanzato uh, per due e questo qui è, è avanzato per quattro quindi sono tutte le modalità disponibili per, per il musico lì allora noi andiamo a cliccare su veloce come abbiamo già anticipato prima, ora guardo Qui perché mi sto vedendo, mi sto vedendo qui, perciò a volte abbasso lo sguardo. Andiamo a cliccare qui e appunto seguiamo lentamente il ritmo della musica muovendo il nostro braccio. <totiposizione> che è pronto, non vi ho fatto sentire la musica solo per evitare problemi di copyright, ovviamente andremo a mettere i tag per tutti i nostri musicali quindi ad esempio uh, metteremo i tag degli artisti perché ovviamente i tag degli artisti sono sempre quelli di più ricercati nella barra di, di, di ricerche per i musicali, sia per cercare una canzone in particolare, sia perché appunto gli artisti sono sempre più rinominati eh, perché appunto è un'applicazione che parla di musica. Poi ad esempio, come tag andiamo a mettere Justin Bieber perché appunto è un artista popolare e eh, appunto lo affiancherò ai nomi di altri, sarebbe visto se come Selena Gomez. E ovviamente, dopo aver fatto ciò, potete avere due opzioni, ovvero salvare il privato dei musicali oppure pubblicarlo. In questo caso, io metterò qualche filtro perché mi piacciono tanto i filtri. Non mi nascondo che uh, trovo meglio, li trovo, trovo migliori sicuramente le opzioni di, uh, di editing che offre Instagram ma ovviamente essendo un'applicazione uh, un che appunto uh, non si occupa di foto va più che bene quindi vado a cliccare pubblica e uh, vi apparirà appunto questa qui che è la base di salvataggio del, del vostro Musical.ly e in questa base appunto dovete solo attendere che il Musical.ly si carichi e poi vi farò vedere come salvare il musical Musical.ly all'interno del vostro dispositivo perché eh, anche io all'inizio non sapevo affatto come questa applicazione eh, andasse usata non sapevo minimamente come funzionasse e quindi è normale eh, avere un po' di perplessità riguardante appunto un'applicazione che non si è mai usata in precedenza ovviamente solitamente il caricamento si basa sulla, sulla vostra connessione dati quindi se il caricamento è lento non è colpa di musica, ma magari avete un, un operatore telefonico che non vi offre un piano da rifare abbastanza ampio uh, e quindi magari eh, il caricamento richiede più tempo del previsto oppure uh, se magari utilizzate il Wi-Fi come sto facendo in questo momento io il caricamento sarà appunto più veloce dovete calcolare che musical.ly appunto uh, offre sia video quindi e, e audio che sono due cose che pesano molto a livello di, uh, di gigabyte quindi hanno un peso elevato all'interno della connessione dati quindi dovete dare che po' al tempo e magari non uh, uscire subito pensando che si sia imparato il sistema di, di Musicaly. una volta terminato il caricamento avete uh, opzioni di condivisione con gli amici con facebook twitter um, Messenger, whatsapp line, email e mail messaggio io in questo caso clicco altro però uh, come potete vedere c'è solo online, quindi un link penso, e appunto un copiare il link per condividere su qualche altro social o qualche altro sito web. In questo caso io esco e appunto vado sul mio profilo di lì e appunto vedrò questo nuovo musical.ly che ho caricato oggi non dovrò fare altro che andare uh, sui tre puntini che uh, sono appunto uh, subito sotto i commenti e mi darà le altre opzioni di condivisione alcune già le ha date prima e alcune uh, le ha solo l'ora come quella di salvare questo musicale nel vostro urlino l'esportazione è molto rapida e appunto questo musicale sarà salvato nella vostra galeria fotografica per mandarlo direttamente come video whatsapp oppure come immagine a qualcuno uh, che volete oppure per tenervelo semplicemente uh, per voi in questo caso per mostrarmi questo video spero che questo video vi sia stato utile per appunto scoprire tutti i trucchi di musica musical.ly siccome appunto i video che ho visto su youtube sono per users tra virgolette un po' più avanzati quindi persone che già conoscono questo social uh, un po' di più quindi hanno uh, magari uh, Un'esperienza tra virgolette più ampia con, con questo social network. Se volete altri video di Ziga lì, lasciate un mi piace a questo video. Iscrivetevi al mio canale qui su YouTube. E vi mando un grande bacio. Ci vediamo la prossima settimana, lunedì alle 14, con un nuovo video. Vi mando un grande bacione. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.